devo fare una domanda molto molto netta perché su questa cosa la accusano di non essere mai preciso euro si facesse un referendum come avete detto lei voterebbe per il sì rimanere nell'euro o per il no uscire dall'euro non ci giri intorno dritto quante volte ho risposto a lei a questa domanda Io, allora se dovessimo arrivare al referendum che per me è l'estrema razio perché, perché io voglio prima andare ai tavoli europei e provare a cambiare questo una serie chiaro. di regole il referendum per me è l'estrema razio se ci dovessimo arrivare a quell'estrema razio è chiaro che io sarei per l'uscita perché vorrà dire che l'Europa non ci avrà ascoltato su nulla però voglio precisare una cosa io vedo delle grandi opportunità in Europa in questo momento perché la Germania non riesce a fare un governo la Spagna ha un governo di minoranza il Portogallo ha un governo di minoranza i partiti tradizionali francesi si sono estinti non è, è il 2013, è il 2017 il un governo Marazzo, forte italiano. Se può ci arriva, lei vota no. È esatto, può benissimo andare. Senta, mi questo,